Alla fine del fischio finale mi sono allontanato dallo stadio quindi non ho assistito poi ai, ai, agli atti di teppismo eh, sono arrivato a casa c'è stata la televisione e ho, e ho visto quello che tutti gli italiani hanno visto quindi sono rimasto mortificatissimo dell'immagine che una cinquantina di idioti hanno dato della mia città mi auguro che vengano identificati e che vengano isolati e che vengano giudicati per i danni che hanno commesso. Il comune si costituirà danni materiali e di immagine, si costituirà parte civile. Vede, noi, la nostra è una città che eh, è riuscita a fatica a guadagnarsi un'attenzione e una dignità a livello nazionale, non solo, in termini di capacità di, di attrazione turistica.